Lo scorso 12 ottobre si è tenuta un'audizione al Senato, quindi al Parlamento Italiano, per discutere della nuova bozza di decreto attuativo della direttiva Copyright. È un processo molto lungo e laborioso, sembrava che l'avessimo in un certo senso portata a casa intorno al 5 di agosto, una prima bozza del, del Consiglio dei Ministri, approvata in Consiglio dei Ministri, ma poi questa bozza ha bisogno ancora di un ultimo benestare dal punto di vista delle commissioni parlamentari competenti e lì c'è stato qualche intoppo perché sono arrivati dei pareri negativi e quindi la discussione si è riaperta quindi non sapremo bene come andranno le cose. In questa audizione però ha avuto modo di parlare, hanno avuto modo di parlare perché erano diciamo eh, in un unico momento però erano due soggetti separati due soggetti distinti che però portano avanti la stessa battaglia che sono Wikimedia Italia e Creative Commons Italia enti con cui ho avuto modo e il piacere di collaborare eh, sia come divulgatore che come eh, formatore consulente eh, e nello specifico hanno parlato Yolanda Pensa eh, di, di, scusate, di Wikimedia Italia, presidente di Wikimedia Italia e ehm, l'avvocato Deborah De Angelis che è invece il project lead, il, il portavoce del chapter italiano di Creative Commons eh, che cosa è successo che cosa hanno detto e perché è importante questa battaglia adesso ve lo spiego in questo video che sto girando in una delle mie pause pranzo di questo ottobre sardo favoloso, non so se riconoscete, quella è l'isola dei cavoli e questa è, la, è la, la punta di Capo Carbonara, siamo a Villa Simius e nel, nello specifico sono alla spiaggia di Punta Molentis, vi faccio vedere il sasso che dà il nome a questa spiaggia, che è là dietro, è questo sassone, vabbè, Punta Molentis, lascio alla vostra fantasia e alle vostre ricerche su Google il motivo di della prola molentis eh, che potrebbe essere simpatico intanto cammino come al solito spero che il vento non disturbi oggi è una giornata favolosa tranquilla il mare è una tavola eh, vengo qua in pausa pranzo proprio per fare una nuotata finché si riesce perché c'è ancora la temperatura dell'acqua fantastica ecco che arriva il vento basta cambiare un attimo sponda esposizione della, della spiaggia e cambia il vento però penso che riusciate comunque a seguirmi allora cosa vi dicevo la battaglia che, sta, che stanno portando avanti Wikimedia Italia e Creative Commons Italia è relativa all'approvazione dell'articolo 14 della direttiva sul copyright. L'articolo 14, l'ho già spiegato in altri, in altri miei interventi, intanto vi faccio vedere il mare qua dietro, eh, così vi rendete conto, eh, l'ho spiegato in altri miei interventi, riguarda le riproduzioni delle eh, opere, viene detto, vengono dette opere dell'arte visiva, sostanzialmente quadri, eh, affreschi, eh, eh, sculture, e quindi ehm, le riproduzioni di queste, di queste opere sono sostanzialmente fotografie quindi foto che vengono scattate in modo non creativo cosa vuol dire? vuol dire che il fotografo scatta una foto al quadro, scatta una foto all'affresco non aggiungendo del suo, della sua creatività, uno su, un suo spunto creativo ma semplicemente con lo scopo di riprodurre pedissequamente, fedelmente l'opera per poterla poi mettere su libri, per poterla mettere su siti web e via dicendo. Intanto cammino e vi faccio vedere ancora un pezzo di questo paradiso. E quindi cosa succede? Succede che il fotografo in quel momento non sta facendo un'opera creativa vera e propria, sta semplicemente, eh, si sta prestando per riprodurre, per rendere percepibile da persone che non sono in quel museo, non sono in quella chiesa, l'opera. Il principio voluto dell'articolo 14 della direttiva è che su queste riproduzioni non ci sia un ulteriore diritto né d'autore né diritto connesso. Secondo la legge italiana, diciamo pre direttiva su queste foto insisteva un diritto connesso. Articolo 87 legge sul diritto d'autore, andate a guardarlo. E dice chiaramente che le riproduzioni dell opere, delle opere d'arte. Sono considerate semplici fotografie, ai sensi dell'articolo 87, quindi sono sottostanti sotto ad una tutela di, di, di diritto connesso che dura vent'anni dallo scatto. Um, secondo la, la volontà del, del, um, dei, dei, dei legis, del legislatore europeo. Scusate, passo in mezzo alle persone spero di non violare qualche diritto. Non scusate, però adesso passo in mezzo al, al, al mare, anche cammino nell'acqua. Dicevo: secondo la volontà del legislatore europeo, eh, queste riproduzioni non devono più avere un diritto d'autore, quando ovviamente sono delle pedisseque riproduzioni, le pedisseque eh, riproposizioni di quello che è stato fatto dall'artista eh, originario. Ovviamente, un asterisco importante su questo, su questo se si sente, sto camminando nell'acqua, un asterisco importante, se su queste eh, opere c'è ancora un diritto d'autore dell'autore originario del, dell'opera, ovviamente, bisogna ancora chiedere l'autorizzazione a questo autore originario ma se parliamo di opere che sono cadute in pubblico dominio che è la stragrande maggioranza dei casi cioè opere che sono state fatte da autori morti di, da più di 70 anni non so eh, quadri di Van Gogh eh, quadri di Leonardo da Vinci su queste opere non c'è più un diritto d'autore e quindi il fotografo che ne fa una mera riproduzione non deve a sua volta vantare un diritto d'autore. Questa è la volontà del legislatore, del legislatore europeo. È successo però che nella bozza che è circolata, nella bozza che è circolata, copro le facce delle persone, nella bozza che è circolata eh, si è visto che il legislatore italiano ha accettato, ha, ha recepito questo principio solo parzialmente ovvero ha tenuto distinte le opere cadute in pubblico dominio che sono considerate ehm, bene culturale da quelle da non considerate bene culturale. Il problema è che nella maggior parte dei casi sono comunque in Italia classificate come beni culturali, cioè gli affreschi, eh, i quadri che stanno nei musei, nelle collezioni, spesso ottengono la eh, qualificazione di bene culturale, che è una cosa buona, eh? attenzione, è una cosa buona perché vuol dire che sottostano poi ad una serie di tutele. Eh, particolari della nostra legge che è una legge separata rispetto al diritto d'autore che è la legge sulla tutela dei beni culturali eh, però appunto in questa legge c'è un articolo che vincola anche le riproduzioni anche le riproduzioni digitali ed è l'articolo sono gli articoli 107 e 108 L'articolo 107 e 108 del codice dei beni culturali appunto attribuiscono agli enti che hanno in custodia questi beni culturali la possibilità di chiedere di chiedere un... Eh, un compenso per le riproduzioni anche digitali che non siano a scopo di promozione del patrimonio culturale a scopo di ricerca vabbè ci sono una serie in questo articolo 108 tre casi in cui effettivamente questa, questo diritto di riproduzione non va, non va richiesto torno, giro ogni tanto c'è una nuvola che rovina un po' però vedo che ce la possiamo fare lo stesso a goderci questo fanno ecco è tornato il sole adesso sono contro il sole se metto gli occhiali da sole non mi vogliate male però è difficile tenere gli occhi aperti dicevo quindi è una battaglia che portiamo avanti da tempo se cercate ci sono vari miei interventi a convegni slide che eh, insomma stigmatizzano un po' questa scelta qual è il problema? il problema è che... Eh, Sostanzialmente con questa norma dell'articolo 107 108 beni culturali, del codice beni culturali, abbiamo messo un, una sorta di copyright, anche se non è un vero copyright, su opere che il copyright non hanno neanche mai visto nella loro storia. Mi spiego meglio, Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina senza avere un copyright su questa opera, cioè non aveva un diritto di riproduzione perché all'epoca non esisteva il concetto ok, venivano pagati, venivano retribuiti in altro modo e secondo altri criteri ok, è stato pagato magari lautamente per il suo lavoro ma non certo per i diritti di produzione ehm, facciamo un altro esempio, non so, il, il esempio abbastanza classico il, il Davide di Michelangelo sempre, il Davide che adesso sta alle gallerie dell'Accademia di Firenze è idem, no? è, stato, è stato creato da Michelangelo senza che l'autore, l'artista avesse un diritto di riproduzione intanto mi sposto e vi faccio vedere un'altra cosa di questa spiaggia. E, e, e ciò nonostante le gallerie dell'Accademia di Firenze hanno un diritto di riproduzione su, su queste opere hanno un diritto di riproduzione per ad esempio le riproduzioni commerciali, cioè una casa editrice che vuole utilizzare il, il Davide Michelangelo per la copertina di un suo libro deve chiedere l'autorizzazione alla, ehm, alle Gallerie dell'Accademia pagare un compenso, un eh, qualcosa, un diritto per questa riproduzione. Oltre a dover pagare il compenso al fotografo che ha, che ha creato la fotografia, che ha scattato la fotografia e anche il, non solo il compenso per il suo lavoro, ma anche i diritti per la riproduzione di questa foto. Secondo l'articolo 14 della, direttiva europea, della nuova direttiva europea che sta dire dovrebbe essere già recepita dall'ordinamento italiano ma in realtà tarda questo, questo suo recepimento dovrebbe, questa situazione dovrebbe cambiare radicalmente, cioè non dovrebbero esserci più questi vincoli quindi il patrimonio artistico culturale caduto in pubblico dominio deve rimanere in pubblico dominio senza ulteriori eh, diciamo, aggiunte di diritti eh, nella, nella bozza che è circolata il 5 di agosto questa cosa non è successa, cioè il, il governo ha mantenuto, eh, eh, ha liberato le, le foto come principio generale, cioè ha tolto il diritto d'autore e il diritto connesso dell'articolo 87, però ha sottolineato che rimane la, eh, il vincolo della riproduzione dei beni culturali e quindi la, la stragrande maggioranza delle eh, opere eh, artistiche, scultore, pittoriche e via dicendo, in Italia viene qualificata come bene culturale e quindi eh, comunque sussiste una, un vincolo di riproduzione e questo secondo eh, qu quanto ha spiegato ad esempio l'avvocato Deborah De Angelis nel suo intervento al Senato va contro l'intenzione del, del legislatore europeo e quindi non è una corretta e interpretazione della volontà del legislatore, non è un corretto recepimento della direttiva ehm, aggiungo due cose dopo, vi faccio vedere perché questa spiaggia oltre ad essere chiamata Punta si viene chiamata spiaggia dei due mari perché, guardate dove sono adesso, mi sto arrampicando, spero di non scivolare e non fare una gaff, però adesso sono su un vismo di terra, un limbo di terra e di là c'è un altro altro mare nel senso che essendo questo un promontorio abbiamo l'isola di Serpentara quindi la costa tirrenica della Sardegna che guarda eh, la campagna sostanzialmente là in fondo in fondo ci sono le coste della campagna o forse addirittura della Calabria della parte nord della Calabria e invece dalla parte di qua abbiamo come vi dicevo Villa Simius un altro capo che quindi guarda più verso la Tunisia ok verso sì, verso, verso il sud del Mediterraneo. Quindi qua, dalla parte di qua, guardiamo l'est, il Tirreno, e di qua il sud. Vabbè, vi dicevo, ehm, qual è il problema di questo sistema voluto dal legislatore italiano? Due problemi, diciamo, due grandi problemi. Uno, poca chiarezza, perché ogni volta ti devi interrogare se l'opera che tu stai riproducendo sottosta ad un vincolo di beni culturali, cosa che non è sempre facile da, da, da, da sapere, da conoscere come vi ho detto statisticamente, tendenzialmente le cose più interessanti, le opere più interessanti, più di valore che stanno nei musei, nelle chiese importanti, nelle non so, anche le, le, le, le, le facciate anche di, di, di, di edifici importanti sono quasi tutte classificate beni culturali, quindi tendenzialmente ci ricadiamo e quindi rimangono davvero poche le opere che vengono liberate da questa, da questa norma che ha scritto il legislatore e che ha approvato parzialmente e ancora adesso temporaneamente nel Consiglio dei Ministri e che sta, che sta diciamo, generando ancora dibattito. Quindi non si sa mai bene, ogni volta ti devi chiedere, anche per me come avvocato è difficile, ogni volta mi devo chiedere se sussiste un vincolo di beni culturali, e chi è l'ente, chi è il soggetto, qual è il soggetto che è detentore di questo, diciamo, titolare a dare o meno questa autorizzazione Ok? quindi si crea una situazione di incertezza, eh, incertezza generale sul, sulla, sulla tutela o meno di questo bene culturale altro, altro problema è quello economico, nel senso che tutto questo sistema è stato messo insieme per garantire agli eh, enti che custodiscono il patrimonio culturale italiano che ovviamente, ovviamente ricordiamo cioè è probabilmente uno dei più ricchi al mondo e quindi anche uno dei più eh, interessanti quindi più facilmente aggredibile dal, da fuori dall'estero da soggetti commerciali quindi questo il senso generale della norma era quello evitare questo tipo di aggressioni e, e, e come dire e, attività che possono svilire, deturpare e, e, e avvantaggiarsi economicamente senza restituire nulla allo Stato italiano. E il problema qual è? Che gestire tutto questo meccanismo costa di più rispetto all'introito economico che genera. L'ha eh, segnalato nell'intervento che trovate appunto sulla mia pagina, l'ha segnalato Maurizio Codogno, di, eh, sempre di Wikimedia Italia, eh, ricordando l'esempio del, eh, del Museo Egizio di Torino che si è reso conto in questi anni che sostanzialmente attivare questo, questo sistema di autorizzazioni eh, di licenze che vengono concesse costa di più perché ad esempio ho dovuto a, a prendere una persona prendere un, un, un, un, un impiegato che seguisse questo, questo aspetto e costa di più lo stipendio della persona che deve gestire queste, queste richieste di autorizzazione e le licenze concesse eh, rispetto a quello che queste licenze generano come introiti e quindi ci si chiede ha davvero senso tutto ciò serve davvero a eh, raccogliere degli introiti che poi permettono agli enti di eh, tutelare meglio il patrimonio culturale lascio questo quesito aperto, l'obiettivo ovviamente di questi video non è quello di dare risposte ma è quello di chiarire un po' le questioni, ovviamente l'ottica divulgativa di questa pagina ormai la conoscete eh, vediamo cosa succederà, secondo me, secondo quello che mi hanno detto anche persone che sono un po' collegate con gli ambienti politici Mm, ci vorrà ancora tempo prima che arrivi la, bozza, la nuova bozza, perché le cose stanno andando lunghe, probabilmente non, è, non, è, non, non, è, come dire, non sono molto contenti, cioè non, vorrebbero, vorrebbero che le cose andassero in modo diverso, ma eh, il legislatore europeo ha, avuto, ha espresso una volontà chiara e quindi si sta battagliando per far sì che il legislatore italiano non... Non, non, non rimanga diciamo col braccino corto passatemi il termine e accolga la volontà del legislatore europeo in modo pieno e coerente vedremo perché secondo me io vi anticipo sto lavorando ad un convegno sulla direttiva europea che si terrà nella fine, alla fine di novembre ma inizio a pensare che per la fine di novembre purtroppo non avremo ancora una, una bozza definitiva e approvata magari avremo una seconda bozza già eh, come dire, aggiornate rispetto ai vari dibattiti che si sono aperti in queste settimane ma non ancora eh, definitivamente approvate quindi le cose vanno lunghe e vi ricordo che il termine per il recepimento della direttiva era eh, l'inizio di giugno okay? quindi questa direttiva andava comunque a implementare entro l'inizio di giugno e siamo già quindi lunghi coi tempi e infatti l'Unione Europea ha già minacciato l'infrazione, la, eh, la procedura di infrazione Vedremo, vedremo, spero che questa cosa, come dire, adesso sia chiarita. Della direttiva europea in realtà ci sono tanti aspetti, quello dell'articolo 14 è solo uno dei tanti, però è quello su cui secondo me vale la pena fare un, eh, una battaglia anche, diciamo, eh, così, con, con i mezzi tipici del, dell'attivismo online, quindi eh, video... Eh, eh, campagne sensibilizzazione, raccolte firme cose del genere per far capire che insomma, possiamo fare le cose meglio rispetto a come sono state fatte finora eh, grazie a tutti, vi saluto e adesso probabilmente mi, mi butto in acqua per la, la classica nuotata di, di, di, di pausa pranzo, della mia pausa pranzo ciao a tutti, grazie, alla prossima